Buonasera a tutti quanti, procediamo la nostra rubrica con la radice di suono Benah e devo dire che questo video è collegato con il precedente in cui avete imparato come si risveglia la potenza del figlio in voi e sappiate che questa tecnica un po' imparata no? da parte vostra vi servirà poi per attivare il vero e proprio rituale. Questo è un rituale di manifestazione molto potente e di fatto la parola bena, la radice, significa costruire. Costruire una casa, costruire un edificio, un palazzo, ma anche costruire un progetto, costruire in pratica la propria vita, no? passo per passo. Perché vi dico costruire e perché utilizziamo proprio questa radice e non magari qualcosa legato a creare, creazione, no? Se io voglio creare, per esempio, una nuova possibilità di lavoro, magari vorrei il potere di creazione, no? No, perché nella, nella natura, diciamo così, l'uomo non ha il potere di creare qualcosa dal nulla. Così come non ha il potere di distruggere qualcosa nel nulla. Ecco perché appunto si dice nulla si crea e nulla si distrugge. Questa è una scoperta eh, diciamo recente, ma sempre si è saputo che anche il mago quando muove le forze, quando anche all'interno di un rito nel cerchio magico dell'universo agisce su cosa sulla prima materia cioè tutto il segreto delle azioni di un mago che può essere ovviamente poi esplicitato in migliaia di rituali migliaia di tradizioni diverse ma il vero segreto iniziale delle azioni magica su qualcosa è la prima materia chiamata in molti nomi agente magico universale quintessenza dell'universo ma la mater ok quindi la madre di tutto il discorso è che come se ci fosse c'è un di fatto c'è ne parleremo anche meglio in, in, in, nei prossimi video c'è una materia indifferenziata da cui poi tutto prende forma Shakespeare, per esempio, mi viene in mente adesso, diceva, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Bene, questo infatti è il modo giusto di spiegarla. Immaginatevi di notte che state sognando, siete nelle montagne, c'è un lupo, vi sta rincorrendo, immaginate un semplice sogno, no? Siete voi che state creando il sogno, giusto? E quindi le montagne, il lupo, la casetta, il fiume che vedete, è tutto fatto in realtà della stessa sostanza, giusto? Che è la sostanza, chiamiamola, dei sogni, giusto? Bene, sappiate che qui è la stessa cosa. Colui che riuscirà ad accedere, diciamo così, alla, eh, alla materia prima, dietro tutte le cose, la materia prima è inconoscibile, proprio perché è indifferenziata, capite? Ma se uno ha accesso a quella, può muovere tutto nella propria vita, a proprio piacimento. Sono questi i grandi flussi elettrico e magnetico, mano destra e mano sinistra, che il mago impara ad usare, a muovere, ok? E in qualche modo eh, conoscerli. Ma tornando a noi, quindi, avete capito perché ci è molto utile usare il potere di costruzione. Perché mentre non si può creare dal niente qualcosa, si può certamente eh, costruire, cioè la prima materia, la forma indifferenziata, anche semplicemente se vogliamo usare un linguaggio un po' più scientifico, moderno, quasi quantistico, no? Il mare delle possibilità, ok? Eccolo qua, il mare, la terra, no? Arata, da cui poi devono nascere i semi, ok? Bene, il mare delle possibilità, io costruisco, catalizzo esattamente la possibilità che voglio. Quindi alla fine è una manifestazione, quindi è quasi una creazione, ok? Però non è che crei dal nulla, crei dal materiale che è la vita stessa. Come si fa questo rituale? Allora, prima di tutto dovrete avere uno strumento magico, che è questo che vedete qua. Questo è un semplicissimo vaso, potete prendere un semplice vaso, meglio se è nero, perché il nero è il colore della materia, quindi la terra dentro, il nero della materia, noi con questo rituale vogliamo manifestare, non andare nei piani alti e sottili dell'esistenza, ok? Quindi si cerca di usare... Le cose nel modo più proficuo e metterete con delle lettere per esempio dorate, vedete? Questa qui è la B, ok? Quindi poi andrete avanti con la N, andrete avanti con la H. Ok? Scriverete Benah. Quindi scrivetelo verso, eh, dunque B, verso in senso orario, cioè dovete andare verso sinistra, cap capito? Quindi B, poi a sinistra, cercate di fare un triangolo, no? Sono tre lettere, e, ok? La B, non, hai, ok? Infatti qua vedete c'è la H, va bene? Questo potete farlo dorato. Dopodiché dovete, prima di mettere la... voi vedete già tutto acceso perché come sapete io presento già tutto acceso perché non faccio il rituale veramente assieme a voi, no? Però voi come prima cosa dovete procurarvi questo strumento qua come strumento magico di manifestazione. È un po' l'utero veramente della madre terra, ok? Quindi questo qui è un simbolo, è uno strumento che poi terrete nella vostra vetrina e lo utilizzerete ad esempio per fare questo rituale qua per altre cose, no? magari adesso volete manifestare una cosa però poi eh, manifesterete altre cose, va bene? quindi importante che questo qui sia bello, sia vero e fatto bene perché questo rimane vostro strumento magico come si attiva eh, questo strumento? perché va attivato la prima cosa che deve ricevere, diciamo che si può chiamare anche calderone perché, no, ok, è un vaso, diciamo, qui non è che poi ci andate a scaldare, quindi calderone forse no, però quello è anche il senso di un calderone, cioè il senso di un utero, va bene? L'utero della natura, l'utero della vita. E, quindi, come si fa a attivare questo uh, strumento, questo grande vaso? Uh, che vi permetterà davvero di manifestare le cose se seguite passo dopo passo come vanno fatte semplicissimo senza la terra, eh, senza niente voi dovrete per prima cosa esporlo alla, um, durante la notte dovete lasciarlo fuori che prenda la rugiada Ok. quindi come prima cosa deve essere baciato dalla rugiada dovete assolutamente toglierlo prima che venga l'alba quindi, qui non importa quando è che farete, cioè il giorno, non importa il giorno, se è sabato, martedì, lunedì, non importa, però ricordatevi questa cosa. Lo mettete la notte, per esempio alle 11, così, e sarà baciato dalla rugiada, prima dell'alba, assolutamente, deve essere tolto, va bene? Il sole non deve toccare eh, il vostro vaso. Dopodiché... Quello, quando è stato baciato dalla rugiada, potete procedere al rituale di consacrazione che farete di notte. Quindi, a mezzanotte, avrete preparato questo, che ce l'avrete, noi in una vetrina. Dentro avete messo la terra, semplicissima terra ehm, che prendete, no? Una terra molto semplice. E tre candele, come vedete, ok? Diciamo, nelle candele... L'ideale sarebbe scrivere, qui non ce l'ho scritto perché quando uno scrive nelle candele inizia già ad essere cosa sacra, perché poi le accendi, no? Quindi prima di accendere tutto, qua scriverete anche con il pennarello nero, va bene? Oppure addirittura con una penna nel senso che se non si vede proprio, ma tanto l'incisione c'è, andrà bene, ok? L'importante è che ce lo incidete, che ce lo scrivete. Oppure prendete un pennarellone grande, nero eh, o rosso e lo scriverete qua Stesse lettere, va bene? Bet, non, hey Lo scrivete proprio qua, sulla candela Va bene? Siete pronti? A mezzanotte accenderete le vostre candele Che le accenderete con un fiammifero, ovviamente, partendo dalla prima lettera, no? che è la B, cioè come si qual è l'ordine in cui si accendono ovviamente ora io sto accendendo un secondo anche l'incenso perché vi servirà anche dell'incenso accendete dalla B Okay? andando sempre nello stesso ordine in realtà è tutto molto coerente dopodiché qua piazzerete anche un incenso e questo vi servirà inizierete quindi la consacrazione del vostro oggetto magico ok il movimento delle mani è sempre importante come già sapete okay? quindi pronuncerete il nome bennah per mille volte tenetevi un rosario se vi è comodo affinché potete arrivare a mille volte dopodiché ricordatevi un ritmo cioè ogni cento volte che voi avete pronunciato il nome dovrete dire questa formula ve la dico bennah, bennah, bennah a te consacro questo vaso al potere di costruzione di manifestazione dell'inconcreto della venuta al mondo di ciò che semino ripeterete per tre volte questo incanto questa specifica formula dopodiché Altre cento volte, cantate, dite il nome, ok? Quindi, benna, benna, benna, benna, benna, la H che si sente cento volte, e poi ancora questa formula, tre volte, cento volte, e poi ancora questa formula, tre volte. È chiaro il ritmo quale deve essere, ok? Mm, quindi... All'inizio pronunciate tre volte la formula, iniziate in nome divino. formula. Capito? Alla fine rifinirete tutto con la formula detta tre volte. Quindi avete terminato, lasciate che si consumino le candele del tutto. Qui mettete sempre dell'incenso eh, durante tutto il vostro rito di consacrazione affinché ci sia l'incenso ed è sufficiente, per quella notte lasciate tutto così com'è e quindi le candele si devono consumare del tutto ok? detto questo quando poi voi dovrete eh, farlo funzionare, diciamo così, come è che si fa? vi spiego adesso e quindi il vostro vaso sarà pronto ok sarà consacrato vi spiego come si fa a usarlo vi serviranno tre semi di fagiolo oppure vanno bene anche le fave ok insomma quei semi che comunque ricordano un feto ecco in qualche modo va bene i fagioli sono perfetti uh, ma anche le fave vanno bene vi consiglio prima di utilizzarli di tenerli una notte dentro del cotone bagnato, ok? In modo che quando li avete in mano siano già belli attivi e quindi poi c'è molto più probabilità eh, che nascano bene eh, perché poi devono nascere tutti e tre bene. Come si fa quindi eh, questo rituale di manifestazione con questo oggetto che è sacro? Va bene adesso, si eh, deve prima di tutto chiamare. Ecco perché vi dicevo, no? Allora, ovviamente dovete avere chiaro cosa volete manifestare. Quindi deve essere dettagliato, deve essere preciso e non dovete essere irrealistici. Cioè, dovete, diciamo, questo rituale serve per manifestare qualcosa che può essere costruito, ok? Quindi un, un, un inizio di qualcosa, uno starter, una possibilità, capite? Questo sarebbe il vero senso, ok? Se volete manifestare una Ferrari non credo che funziona, perché da dove la costruisci? Capito? Dov'è la materia prima da cui lo costruisci? già presente, cioè hai tutti i soldi per questo? Allora sì, lo puoi fare perché ti si può manifestare questa cosa qua, ma capite, dovete essere sempre realistici ok se invece fate questo per migliorare la vostra vita e manifestare qualcosa veramente che non riesce a manifestarsi è perfetto questo rituale ok dovrete chiamare dentro di voi la potenza del figlio come già abbiamo fatto nell'altro video se vi ricordate ok dovete essere permeati completamente del tutto dopodiché dovete avere chiaro, proprio chiaro, l'obiettivo che volete manifestare, la possibilità che volete manifestare. Ok? Deve essere molto chiara, ecco perché se ve la scrivete prima è ancora meglio. Quindi avrete no, gli occhi chiusi con la potenza del figlio che avete richiamato, in silenzio Evocate molto bene dentro di voi cosa volete e avrete i vostri semi in mano portandoli davanti alla bocca. Quindi, mentre parlate, poi ci starete anche soffiando. Voi, per 57 volte, pronuncerete benah, quindi Benah, ok? Devono essere vicini alla bocca. Questo qui. Voi lo farete trasferendo dentro i semi quello che state pensando. Ecco dov'è la cosa un po' difficile, ma è una cosa eh, di magia, infatti, no? Non è una cosa così da... <ride> come si può dire... da chiunque. Ecco, vi dovete impegnare un po' per riuscirci, ma ci riuscirete sicuramente perché è una cosa molto molto basilare. Però qui dentro tramite la potenza di suono Benah e la potenza del figlio che avete sveglia dentro di voi, qua dentro ci deve andare esattamente il vostro obiettivo da manifestare. Quindi avete 57 volte per dire il nome. Quando avete finito dovete ascoltare se siete riusciti oppure no. E sentirete se qua dentro c'è il vostro obiettivo oppure no oppure ce n'è, ma ce n'è al 50%, oppure c'è, ma non del tutto, ok? Se questo, siccome all'inizio può capitare, rifate 57 volte il nome, sempre quello è il numero di ripetizioni, ok? Però può essere anche, naturalmente, che già la prima volta voi avrete eh, successo, cioè sentite che qua dentro c'è andato davvero il vostro obiettivo, va bene? Quindi... Queste sono le potenze che si vanno a usare. Dopodiché cosa andrete a fare? Semplicemente lo seminate, cercate di farlo in corrispondenza delle lettere, però non c'è problemi, alla fin fine, vedete? 1, 2 e 3, Dopodiché li anacquate un po', li anacquate un po' e li tenete in casa. Su, su, in bella vista, ok? Non, de non deve essere fuori casa Deve essere dentro casa Allora, a questo punto naturalmente quando ci sono i semi dentro Il vostro oggetto può vedere il sole Va bene? Non è un problema, ve lo tenete da una parte E ovviamente dovrete anacquarlo una volta al giorno Non tanta acqua, ma una volta al giorno Ok? Questo è un po' il discorso quando i semi inizieranno a nascere, voi dovete aspettare un po' e vedere che nascano tutti e tre. Se sono nati tutti e tre, il vostro rito ha funzionato. E quindi nei piani sottili si è già costruita la possibilità di manifestazione di quello che avete detto, di quello che avete chiesto. E vedrete che in breve tempo quella cosa lì precipita, cioè precipita nella materia intendo, ok? Se vedete che non sono nate tutte e tre, il rituale non ha funzionato. Perché magari c'è la potenza della B, della N, ma gli manca la vita della H, ok? Dovete averle tutte e tre. Mm, quando diventano delle piantine abbastanza grandi, le potete togliere tranquillamente e le mettete dove vi pare. Non è più importante... cioè l'importante è che nascono. Ok, qui non è poi importante troppo che crescano rigogliose così come cresce il tuo obiettivo. Non è quello l'importante. Qui, noi appunto, siccome non si può creare dal nulla, sfruttiamo la potenza di nascita che è già della natura, per qualcosa che vogliamo far nascere noi, okay? costruire. Ehm, questo è quanto, quindi li togliete semplicemente e li mettete eh, in un altro vasetto, li mettete in giardino, dove vi pare, se volete, continuate ad anacquarli, una cosa molto eh, di buon auspicio, ecco, però quello che voglio dire è che questo, il vostro strumento, lo dovrete riporre di nuovo all'ombra, ok? In un armadio chiuso, perché questo poi senza i semi, quando ce li togliete, non deve vedere il sole, ecco che vanno tolti di di notte, ok? <ride> ovviamente eh, ed è riutilizzabile per un altro uh, per un'altra volta tranquillamente la terra fate un po' come vi pare se volete cambiarla la cambiate eh, se non la volete cambiare non la cambiate muovetela un po' magari quello sì e, e questo è un po' come funziona eh, questo rituale con Benah io vi auguro veramente una buona pratica Praticate molto queste cose e vedrete che il successo arriverà con certezza assoluta. Perché chi pratica e mette in pratica tutti questi insegnamenti può naturalmente avere dei dubbi, può naturalmente a volte cose funziona, a volte una cosa non funziona, però è la vostra costanza che viene premiata, perché proprio andando avanti voi diventate anche più forti. Questo è un po' il discorso, ok? Quindi questi rituali non sono mai fini a se stessi, anche se vedete ci possiamo veramente aiutare molto, ma servono anche per risvegliare in voi queste capacità latenti di ogni essere umano e ci vediamo nel prossimo video